Sono gli insegnanti, i volontari, che lavorano insieme ai giovani e ai bambini nella Scuola Popolare di Musica e nella Scuola di Canto Cantabile. È una grande gioia per noi festeggiare questa occasione di anniversario con i giovani e soprattutto con la musica e il canto, perché ci portano all'armonia e noi abbiamo bisogno specialmente in questo periodo ormai lungo di pandemia di bellezza di pace di serenità e niente forse meglio della musica ci può dare questo benessere non mi voglio dilungare perché lascio la parola agli organizzatori di questo spettacolo e chiamo Giorgio Puyotto, il maestro. Grazie. Eh, questa sera eh, venendo qua con un ragazzo mi ha chiesto com'era, come sono andate le vacanze. E mi ha detto, male. E questa è la risposta che mi hanno dato tutti i bambini anche. Come sono andate? Male, perché... Insomma... E io ho detto beh, facciamo, abbiamo insistito per fare questo concetto perché davvero per loro che cantano sia un'occasione per prendere fiato e per rilassarsi e fare una ripresa positiva io non so la scuola come è stata questa mattina se era stata agitata se era stata preoccupata invece ci mettiamo qui e prendiamo fiato insieme a voi io credo che siano da difendere questi momenti in cui, seguendo le regole che sono date, ehm, ci prendiamo degli spazi, perché non finisce domani mattina questa storia e per loro è una fetta di vita importante in un momento importante. Allora, continuiamo a fare le nostre prove come si può, continuiamo a coinvolgere nuovi bambini e ragazzi come si può, ma vogliamo davvero un prossimo. Il, uh, a fine settembre ci siamo trovati con il coro dei bambini che salirà questa sera non siamo tutti eravamo in 6 uh, siamo diventati 22 in tre settimane perché quando poi si propongono le cose si chiedono di fare i bambini e le loro famiglie che grazie a qui sono stati molto disponibili grazie molto a Will perché con uh, Uh, questa iniziativa di un concetto benefico sarà possibile ancora uh, spargere la voce a famiglie che magari non si sono avvicinate per qualche difficoltà uh, relativa alla quota e alla partecipazione. Allora, eh, non parlo solo di bambini, parlo anche di giovani. Solamente. E questo sarà un bel segno per tutti. Grazie ancora. ho bisogno di voi ci sono due piccole due piccole strofette che vi facciamo ascoltare e dice c'è una c'è una stella la storia dell'arrivo dei magi alzati pastori e segui la stella e eh, prima loro cantano rise up, shepherd and follow alzatevi pastori e seguitemi lo diciamo rise up chef rise and, and follow e si tornano in due modi differenti il primo è ce fate sentire rise up shepherds and follow Go. di legge sono senza mascherina e voi non siete la rosesta. Il secondo... Vedo arrivare con fame minaccioso Heimer, eh, quindi forse dovrà salutare o parlare, non lo so. Grazie Aiden. Buonasera a tutti, sono Aiden sono un adulto della scuola popolare di musica. Faccio così, scusate, scusate, salta. In questo momento voi vedete sul palco l'orchestra da Beethoven della Scuola Popolare di Musica cioè loro sono i più grandi dovevano esserci in uh, 17 ma sono 9 e noi insegnanti dovevamo essere in 5 e siamo in 4 3, 4 anzi abbiamo proprio un, un maestro che è, è, è venuto a darci una mano a un soccorso perché non avevamo più nessuno <ride> sono questo parco eh, come dicevo, noi siamo un progetto di educazione musicale perché prima di, di tutti i titoli che possono presentarci siamo esseri umani e viviamo in questa società per essere utili a una società eh, come si fa non essere utili a una società se non conosciamo i nostri bisogni, noi stessi, i nostri limiti anche i nostri sforzi e le volezze come si fa? conoscere i bisogni degli altri se non conosciamo noi stessi. E ciò che noi cerchiamo di offrire è proprio questo modo di conoscersi attraverso uno strumento che giorno per giorno ci si trova davanti ai propri limiti. E noi con l'orchestra ci facciamo la forza una con l'altra, questo è il nostro... Il nostro un nostro modo di affrontare le, le difficoltà. Collaboriamo con i ragazzi da 3 a, a 18 anni, oggi 18 nessuno, ma qualcuno ce l'abbiamo nell'organico. <ride> in questo percorso c'è stato qualcuno che ci ha lasciato, cioè qualcuno invece ha saltato sul, sul treno che andava già, insomma. È, grazie che vedete qui, sono i nostri gioielli della nostra scuola e spero che sia un buon ascolto anche per voi, vi presento il nostro direttore di orchestra Federico Ragonieri, che vi parla un po' del, del, del repertorio, vi faccio anche i saluti di Clarissa eh, che era, è la coordinatrice di questo gruppo orchestrale che purtroppo stasera non è. Sempre per via di Covid. Grazie, buonasera. Buonasera. Vi presentiamo questa sera tre brani. Sono tre brani molto famosi che quasi non abbiamo bisogno di presentazione. In ogni caso, se magari manca qualcuno, il rimando al titolo, al compositore, tra proprio due parole. Il primo brano è Morta in Circostanza di Edgar Elgar. È una marcia. È la prima di 5 marce, sono state proprio costruite apposta per, apposta per le grandi occasioni. L'arrangiamento che vi facciamo sentire non è l'arrangiamento completo, è stato semplificato ed è stato eh, diciamo un po' compresso. Quindi sentirete i due temi famosi di questa marcia in maniera un po' ridotta. Poi abbiamo un arrangiamento, sempre un po' semplificato, semplificato, ma questa volta completo, dell'ouverture delle mozze di Figaro di Mozart e come ultimo brano invece la marcia di cadeschi una specie di posticipazione del nuovo anno eh? poi in Italia allora noi abbiamo un buon ascolto Prima, 15 anni dopo. Uh, molti, mentre io sono rimasto giovane, come allora, uh, molti di loro facevano parte del, del 0-18, quando erano bambini, qualcuno ha cominciato a 7 anni o anni, insomma. E, uh, fortunatamente, questi, in questo momento il vivaio, diciamo, di. di di persone che si aggiungono è eh, ampio. Eh, intorno a Cantabile sono nate delle collaborazioni, ad esempio con un'associazione che credo voi abbiate sentito nominare, che si chiama Muse e eh, da alcuni anni ha fatto partire il coro a Muse. Ci sono 200 ragazzini che stanno facendo comunità in questo progetto e all'interno di questo gruppo che Ogni sei ore cambiava, perché uno diceva io non posso più venire allora c'è anche un altro. Uh, in questo gruppo ci sono tutti i ragazzi che cantano in questo Cantabilab, ma qualcuno è mio compagno di avventura anche al Politecnico, dove c'è il ancora del Polietnico che forse avete sentito nominare, sono più di 100 ragazzi. L'aggiù c'è Miti parte vieni, eh, vieni a cantare con noi se vuoi, è un che fa un po' di tutto, come vedete, okay. e, eh, e quindi c'è la possibilità di, di avere un mondo vivo, avere un mondo vivo che fa della musica, loro quest'anno fanno musica anche con gli adulti, e stiamo montando due programmi musicali interessanti, eh, come vi dicevo il gruppo ha cambiato di sei io avevo in mente di fare una cosa, se vuoi anche senza loro, cioè no, sì, eh, eh, così per accompagnare da solo, no, avevo in mente di farmi ascoltare un programma a cinque voci, bellissimo di Monteverdi, ma man mancano proprio le persone, che lo sanno. Eh, e allora eh, facciamo altro. Vi facciamo ascoltare un brano natalizio eh, tradizionale americano che si intitola Campbell Respecting Jesus, poi rimaniamo nell'americano con un canto tradizionale di nuovo che eh, parla della sera che sta arrivando, si intitola Evening Rise, e poi un canto ancora natalizio africano, Amezalua. Che vengo dalla Tanzania, che vengo dalla Tanzania, e poi faremo una piccola conclusione. Che presenterò più tardi, grazie per l'ascolto. anche Midia, che canta, suona fa di tutto è bellissimo anche le parole che lo e eh, eh, eh, eh. con loro e la compagnia al pianoforte per riempire un po' concludiamo questo concetto con una breve incontro grazie grazie a tutti a eh, grazie anche per averci musica in questa sala così bella e così adatta Le, dicevamo ci saranno pochissime persone perché molti di quelli che hanno acquistato il biglietto non sono venuti ma si è la sala è bella piena comunque grazie a tutti Grazie insegnanti Giorgio. e il coraggio ci ha tutti grazie, buonasera a tutti